Buongiorno, siamo qui a presentarvi la birra prodotta dal birrificio Menabrea di Biella Torino. Le specialità che presenteremo oggi sono la Top Restaurant 3,5 Leggera, la Top Restaurant 5,5 Pils, la Top Restaurant 7,5 Doppio Malto Rosso. La Top Restaurant 3,5 Leggera è caratterizzata dalla bassa fermentazione. La caratteristica principale di questa birra è dovuta al fatto che nella fermentazione è aggiunto il riso. Il colore è dorato e al palato si presenta leggera, abbinabile facilmente con degli aperitivi. La trovate in vendita sul nostro sito la compagnia del cavatappi.com ad un prezzo di circa 5,50 a bottiglia e vi verrà consegnata entro 48 ore dall'acquisto.